dicendo che queste due che noi vediamo qui sono due corti degli orombelli quindi fanno parte del complesso architettonico della villa ok questo tu non sai che nome hanno